Carissimi, viviamo oggi la solennità dell'Epifania, abbiamo scelto per questo nostro piccolo video la chiesa di San Luigi dei Francesi e qui c'è un bellissimo quadro dipinto da Giovanni Baglione che è stato beh, diciamo uno dei peggiori nemici del Caravaggio, infatti nella campata più avanti ci sono i famosissimi quadri del Caravaggio ma al tempo stesso questo autore è stato pure il miglior biografo del Caravaggio perché lo conosceva bene in fondo. Il dipinto è bello, però se stiamo al Vangelo effettivamente c'è molta solennità e anche sfarzo, se vogliamo, tipico del tempo. Invece la realtà era ben diversa. Si trattava di una, di una umile grotta, stalla, nella quale Gesù era stato adagiato. E i Magi che si sono recati da Lui, come sappiamo, Proprio con l'indicazione della stella che sorgeva dall'Oriente, questa stella li ha portati a Vedrema e si sono dovuti imbattere in questa scena di povertà. E hanno trovato il re che giaceva in un mangiatoio, un bambino avvolto in fasce con Giuseppe e Maria. Beh, tornando indietro, ecco, prima del momento che viene qui immortalato, i magi. Comunque dobbiamo dire che erano in cammino. Direi che tre sono gli aspetti che emergono in questa solennità. La stella con tutto il suo folgore, il fatto del camminare, il senso del cammino, e poi la donazione, l'offerta. La stella li ha condotti, la stella li ha illuminati, la stella li ha guidati, è la luce, la luce di Dio, la luce della fede, che li ha spinti oltre se stessi anche ad affrontare sacrifici innumerevoli per andare a Gerusalemme perché pensavano appunto che a Gerusalemme avrebbero trovato il, il Messia e invece trovano Re Erode eh, che è piuttosto preoccupato perché pensa così di poter perdere il potere comincia, comincia già con la nascita di Gesù il disprezzo e la mancanza di accoglienza e il rifiuto verso questo, questo Dio che si fa bambino ma i magi sono convinti di trovare questo re, il grande re, il re dei re. Per questo che chiedono chiedono lumi, chiedono di essere aiutati nella loro ricerca. E la profezia di Isaia indica Betlemme, per questo che si recano a Betlemme. e Poi ecco, vediamo questa scena dell'adorazione dei magi che portano, appunto dopo aver camminato a lungo e nel senso del cammino, questa seconda dimensione che ho indicato per l'Epifania, ci siamo tutti noi, siamo in ricerca. Siamo coloro che cercano Dio, cercano l'amore di Dio, cercano la felicità, nella ricerca della felicità vogliono Dio, tutti quanti noi vogliamo Dio, vogliamo l'amore di Dio, i magi hanno trovato Dio. Così anche noi come i dovremmo camminare sempre, andare incontro ai fratelli che soffrono e fare la nostra offerta come i ecco il terzo aspetto, l'offerta dell'oro dell'incenso, della mira dell'oro, perché sappiamo eh, il riferimento chiaro è alla regalità di Cristo, l'incenso invece è questo profumo, questa nebulosità dell'incenso che vuole indicare la divinità che si nasconde nella umanità piena di Cristo Gesù e poi ecco la mirra. Questo Dio, questo Re, è pienamente uomo, oltre che Dio, e nella sua piena umanità morirà. È la mirre e l'unguento con la quale gli sarà unto alla morte, che precede la resurrezione. Ecco, troviamo, potremmo dire, a betlemme già tutti quelli che sono le premesse della sofferenza che Gesù ha dovuto sopportare. Troviamo lì un Dio bambino, un Dio umile, un Dio fragile, che ancora non parla, ma parla da sé la sua umiltà. E la grandezza sta proprio in questo venire in mezzo a noi. Per schierarsi, potremmo dire, per mettersi dalla parte di chi soffre, soprattutto dalla parte di chi soffre, di chi è povero, di chi è emarginato, di chi vive la solitudine. Quei magi allora ci indicano che questo è l'unico modo per vivere la fede, seguire la luce di Dio nella parola mettersi in cammino senza mai stancarsi e poi offrire qualcosa di se stessi agli altri, ai nostri fratelli. Potrà essere anche solo una spalla, un sorriso, una parola di conforto, un piccolo dono ecco, per far lietare, lietare il cuore e ecco, ognuno di noi poi diventa addirittura un dono per l'altro. Tutti quanti noi siamo, siamo ognuni dono per l'altro. I magi ci indicano questo e allora facciamo festa perché i grandi re, questi, grandi, questi saggi del tempo ci hanno indicato la via da percorrere. Per un'altra via fecero un ritorno a casa e non si può non tornare per altra via, quando lo si è incontrato Gesù. La via della conversione, la via del cambiamento, del rinnovamento spirituale. Buona festa, buona solennità dell'Epifania a tutti.